Vabbè, rapidamente, visto che eh, vi ho detto che andavo in ufficio di presidenza, vi racconto com'è andata, è andata così, in modo un po', un po' irritante sinceramente, io ve lo devo dire, perché eh, ci è stato detto che eh, bisogna tutelare il bicameralismo e quindi dobbiamo sbrigarci al Senato perché se no la Camera non può fare la sua lettura, vabbè. Eh, che eh, bisogna sbrigarci perché altrimenti poi gli uffici saranno molto occupati eh, perché c'è il covid e perché c'è la legge di bilancio vabbè bisogna sbrigarsi perché altrimenti i cittadini non ricevono i benefici eh, e quindi il parlamento non può fare da ostacolo al governo e vabbè allora io eh, partiti così siamo partiti molto male perché la nostra richiesta eh, ovviamente non era quella di ostacolare alcunché. Non c'è un solo euro che questo governo vorrà mettere nelle tasche degli italiani che un singolo emendamento della Lega gli vada a togliere. Questo penso che sia sufficientemente ovvio. Ehm, allora, io diciamo così, eh, ho, ho diciamo contestato questo approccio dicendo che punto primo, il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ha ha detto a Repubblica che fra oggi e domani arriverà un miliardo direttamente nei conti correnti di 211.000 imprese, il che significa che quindi il Parlamento non è di ostacolo all'ozione del governo, visto che il governo può spendere miliardi in virtù del fatto che ha fatto un decreto legge che produce immediatamente effetti produce immediatamente effetti. Eh, non, non, non, non, il decreto legge è legge nel momento in cui va in gazzetta. Quindi questa storia non aveva uh, alcun senso, non era un motivo per mettere fretta al, al, per non farci leggere che cosa avessero scritto. Eh, quanto al tema eh, poi gli uffici saranno più occupati e poi la eh, Camera deve fare la sua lettura eh, ho detto che eh, questa storia l'avevamo già sentita in particolare nel Cura Italia il ministro Rinca era stato oggettivamente non soggettivamente perché sono sicuro che non l'ha fatto apposta ma è stato oggettivamente nei fatti scorretto perché ci aveva messo una fretta del diavolo facendoci una serie di promesse che non aveva mantenuto circa la nostra possibilità di dare un contributo eh, e poi dopo naturalmente la seconda lettura non era stata fatta. La fretta del diavolo era stata messa, eh, sbrigatevi con il Cura Italia a fare emendamenti perché... Ehm, perché poi dopo uh, deve, la Camera deve fare una seconda, una, una seconda lettura e poi bo, nel decreto aprile, che uscì a maggio e venne chiamato rilancio, avrete spazio per fare ulteriori proposte. In realtà la seconda lettura della Camera del Cura Italia durò un quarto d'ora e, eh, e le eh, ulteriori proposte nel rilancio sostanzialmente vennero bocciate come quelle del liquidità, come quelle del Cura Italia prima e come quelle del decreto agosto poi. Quindi io ho detto con grande serenità, grande pacatezza, grande rispetto, grande amicizia al collega D'Alfonso, attuale presidente, che forse queste cose non le sa perché non era al tavolo governo opposizione a marzo, ma era impegnato nel suo territorio, perché, cioè, insomma, non essendo il responsabile economico del suo partito. Eh, giustamente non era al tavolo dove si confrontavano i responsabili economici. Non sto dicendo che lui non stesse lavorando, attenzione, sto solo dicendo che per il suo ruolo non era lì. E quindi in qualche modo gli è capitato di fare delle promesse che avevo già sentito smentite da, da, da, da un membro del governo che lui sostiene. Quindi la, la nostra proposta era quella di aspettare, di porre il termine per. Gli emendamenti almeno a martedì della settimana prossima, al, al, eh, quindi da, da oggi a 8 per capirci. Eh, invece ci è stato proposto il giovedì di questa settimana. Eh, la morale della favola è che noi abbiamo eh, abbandonato l'ufficio di presidenza in segno di, di disappunto, diciamo così. E vediamo adesso che cosa, che cosa eh, succederà. Non, non è un gesto di ostilità verso le persone, non è un gesto che toglie un euro dalla tasca di nessun, eh, di nessun cittadino, è un gesto che testimonia nostro disappunto e la nostra protesta verso chi non ci consente di mettere altri euro nelle tasche eh, dei cittadini o di assicurarci che questi euro vadano nelle tasche giuste, che non si continuino a commettere iniquità assurde e devo dire anche un po' dadaiste come andare a calcolare il danno subito dagli imprenditori confrontando il fatturato del mese di aprile allora forse bisognerebbe, sarebbe stato più, come dire, più coerente con, con, con la ratio legis prendere come punto di riferimento forse il primo di aprile confrontiamo i fatturati del primo di aprile così avremmo potuto chiamarlo decreto pesce d'aprile anziché ristori e si sarebbe capito che stiamo scherzando invece questi fanno sul serio fanno sul serio anche con una determinazione francamente un pochino antipatica perché eh, capisco ammantata di, così, di, di, di, un, di un mellifluo spirito di cooperazione e poi adesso a me dispiace perché onestamente io, per carità, le persone con cui mi devo relazionare adesso, al, al, al giro precedente vi parlavo parlavo di quello del Cura Italia, poi due li ho saltati perché sono andati alla Camera, al sono stati lavorati alla Camera, al giro precedente quello del Cura Italia io mi relazionavo con persone di governo, non con persone di Parlamento, di, di maggioranza di Parlamento, con persone di governo. Quindi quelli con cui mi relaziono adesso, con cui è nata anche dire, una consuetudine, non voglio dire un'amicizia, però insomma non, non c'è un'ostilità preconcetta, si cerca di avere dei rapporti, come dire, cordiali, visto che si deve lavorare insieme. E non è neanche colpa loro se si trovano a dirmi delle cose che io già so che sono delle balle e magari loro non lo sanno, quindi non sto dicendo che siano in cattiva fede, ma quindi non so se vi ho chiarito, eh, però, però eh, che, che come volete che reagisca uno. Cioè ovviamente la prima volta, come si dice a Roma, mi prego Ionà, la seconda è un po' difficile. La morale della favola è che questa sera possono essere felici i qualcosisti, faremo qualcosa. La prima cosa che abbiamo fatto è stato uscire dall'ufficio di presidenza e domani faremo tante altre cose. Io avrei preferito non far felici i qualcosisti, ma nel silenzio, calma, con discrezione, lavorare sui testi e portare avanti delle battaglie politiche coinvolgendo necessariamente anche la maggioranza. Ma la maggioranza non vuole lasciarsi coinvolgere, quindi perché usarle questa inutile violenza. Eh, se loro la vedono così, eh, amen, amen. Eh, noi la vediamo in un altro modo e aspettiamo fra l'altro l'apertura del cantiere della legge di bilancio perché, come diceva giustamente ieri eh, Massimo Gravaglia in, in, in riunione di, di, di dipartimento che, che, che facciamo di, di domenica, perché, perché negli altri giorni siamo ognuno nelle sue commissioni, nei suoi, suoi impicci, il vero cantiere dove si manifesta se c'è la volontà del governo a diciamo avere un atteggiamento di coinvolgimento non dico di collaborazione non è che dobbiamo necessariamente lavorare insieme i nostri obiettivi non sono comuni altrimenti saremmo tutti, tutti governo invece noi siamo opposizione quindi per definizione i nostri obiettivi sono coinvolgenti sono scusate confliggenti ma è pur avendo obiettivi confliggenti, il discorso è, puoi starmi a sentire o no? Ecco, se ci vogliono stare a sentire o no, lo si capisce nel cantiere più importante, che è quello della legge di bilancio. I lettori di Stendhal e soprattutto delle note ai lavori di Stendhal sanno benissimo quanto Standal insisteva su questo dato fondamentale, che la, diciamo... Eh, i regimi parlamentari che a quel tempo erano le monarchie costituzionali nascono proprio perché la borghesia pretendeva, pensate un po', di votare una legge di bilancio. E questo succedeva all'inizio dell'Ottocento, adesso vediamo se al tempo di Giuseppi I o di, come lo chiamo io, Carlo Giuseppi, perché è un po' tentennante, eh, ci siamo dimenticati questo principio. Vediamo se nello Statuto Giuseppino l'idea che <ride> diciamo, ci sia una legge di bilancio a rapportare in Parlamento è concepita o no. Ecco. Ehm... Bah che cosa vi devo dire, è tutto, è tutto, è tutto bellissimo, nel frattempo abbiamo altre cinque zone rosse e, ne, e abbiamo gli amici che girano a filmare ospedali vuoti e io ho delle informazioni diverse ma insomma non entriamo anche in questo dibattito che a me di guerra di religione me ne basta una e già sapete qual è, per il resto diciamo così come si dice, la prudenza non è mai troppa, quindi riguardatevi. Arriva l'inverno, e d'inverno, diciamo così, noi che siamo abitanti di questo meraviglioso paese dal clima stupendo, e dove sarebbe tanto bello vivere se la gente avesse un po' di cervello, quando arriva l'inverno siamo più soggetti a prenderci dei malanni. Quindi auguro a tutti voi una buona salute e una buona serata.